Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com appuntamento numero 4 della seconda stagione della diretta del mercoledì dello spallino della diretta da divano. Ciao Martina Sperzanti, ciao Martina Poletti, la rivincita delle review. Per, del per confondervi le idee abbiamo deciso di chiamarci anche con lo stesso nome. Quindi. Due Martine, <ride> esatto, vabbè, però una è Marta e la tre polli quindi abbiamo la distinzione. Eh, non c'è Leo Biscuola, ciao Mauro intanto che ci saluta non c'è l'Euby Scuola, non c'è neanche uno sponsor che, che sostiene questa diretta, quindi ne approfitto per lanciare un appello se qualcuno decide magari di eh, accostare il proprio brand personale o qualcos'altro a questa diretta, ci contatti, info-allospallino.com eh, no, Non che questa diretta abbia grandi costi, però insomma, se, se lo spallino è ripartito <ride> è anche perché eh, vogliamo provare a costruire qualcosa. Care mm. Martine, allora, manca Leo. Eh, per, per chi chiederà, lo dico subito. Tanto poi succederà che qualcuno eh, chiederà col chiederlo anche dopo. Leo Leonardo Biscuola in questo momento è a Pordenone. Non per salutare Rastelli, ma per eh, ragioni di lavoro che non sono quelle del giornalista, ma quelle dell'ingegnere. Che è una Potremmo carriera. metterlo in Sì, è vero. È una carriera decisamente più remunerativa, mi sento di dire. Allora, intanto ciao Stefano, ciao Matteo e ciao Barbara e ciao in anticipo a tutti quelli che, che ci stanno guardando e ci collegheranno più avanti, comunque vedrò eh, di riuscire a salutare tutti. Care, care Martine, allora, <clears throat> si torna in trasferta. Mm. Si torna in trasferta dopo quella, quel bel pareggio contro il Parma, eh, quel 2-2 eh, che ha fatto venire giù la curva, c'è stata la pausa per le nazionali, quindi eh, ci si è riposati, ci si è rinfrancati. Adesso si torna in trasferta. Dove la spalla ha fatto zero punti. Stefano ti da ora. dove metterti in mezzo. No, eh, no, hai ragione, no, <ride> no, dai, mi, mi piace di più stare su un lato. Eh, ciao Robi, ciao Gianluca, ciao Maurizio e Francesca. Ciao Federico. Insomma, sto pubblicando tutti i commenti. Vabbè, e, allora. Cittadella non è proprio il posto ideale per provare a schiodare uno zero da, da, dalla casella punti fatti in trasferta, oppure sì? Allora, vista la situazione attuale a zero punti in trasferta, direi che tutte le prossime trasferte saranno... <ride> no, dai, non cominciare così. Va bene, lo sapete che è sempre la mia quota stilistica quella di dire l'ovvietà. La... Ad ogni okay. modo, mh, non lo so, direi che... Il momento invece di rompere no? il discorso. Ok, allora eh, aggiungo qualche elemento. Il Cittadella è una squadra che è rognosa per tutti e in questa stagione in casa ha perso una volta contro il Lecce. Eh, fuori casa ha fatto malino ha vinto l'ultima partita a Frosinone ma eh, ne ha persi anche due con Benevento e Cremonese che per la verità sono due squadre molto forti però in casa 1-0 a Vicenza 4-2 al Crotone, 1-0 al Pordenone e poi appunto ha perso 2-1 con il Lecce è una squadra decisamente eh, problematica ciao Alessandro e intanto anche Luigi Malagò che dice Corsaria Cittadella punto scritto tutto in maiuscolo l'ha urlato L'ha Quali sono le, le, le, le buone ragioni per pensare che la spazio la Corsara a Cittadella, oltre alla legge dei grandi numeri, eh, alla quale la Poli non crede? <ride> Vabbè, non è vero che non ci creda, ad ogni modo direi che nell'ultima partita abbiamo dato una dimostrazione di essere presenti, di essere comunque reattivi. I buoni presupposti ci sono, ci tengo anche a sottolineare che il mio pronostico era stato corretto, era l'ultima diretta che avevo fatto, quindi Colombo... Andiamo, a, lì, a voler, andiamo, andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì. Eh, ah, ma Marta sì, perché tu eri a far bisboccio, quindi non sai quali erano <ride> stati i pronostici. La eh, Polla aveva detto che Colombo eh, sarebbe, stato, sarebbe stato decisivo e, e tutto sommato direi che lo è stato. Lei aveva detto capradosso, non si sa perché, comunque non, no, <ride> e io, io avevo detto Sec che oggettivamente è entrato dalla panchina e ha conquistato la punizione che Viviani ha trasformato anche con un po' di fortuna in, una in, una, in un gol. Quindi alla Polli do un punto io me ne do mezzo. Perché vero, no. sì, mi sembra un po' troppo generoso con te stesso. Ad ogni modo, perché? Troppo... vabbè, adesso. Mi sembra un Va po' di arrampicarsi. E Comunque... allora non mi do mezzo, ti, ti do, do il punto a te, tanto io ne avevo già due, quindi non ho, ecco. non ho problemi. Okay. Ma si può sapere com'è la classifica? La classifica è che io ho due punti la polli uno. E ah, è io, zero, e tu cioè io e lui siamo a zero. Okay. Colombo capo pirata, dice Luigi. Allora, eh, intanto Sara ci chiede, quest'anno niente per boh, no? Perché lo hanno già intervistato sia la nuova, che il Carlino, in, in uno spazio di tre giorni, No, non perché non volessimo uh, farlo anche noi ma perché secondo me si è anche un po' rotto le balle di dire sempre le stesse cose e, e quindi niente le, le, si, si, può leggere, si può leggere sui giornali ehm, avevo chiesto a Eros Schiavon di venire a farci compagnia stasera ma Eros eh, sta giocando a Sant'Agostino e il mercoledì sera si allenano e quindi una bella fregatura l'alternativa sarebbe stata spostare la diretta giovedì ma, eh, ma magari so, Magari se poi non c'è altra alternativa, altrimenti vabbè. Comunque, eh, io vi elenco qualche buona ragione per credere nella vittoria Cittadella, dice Sara l'altra volta. Ha portato sfiga. Sì, in effetti, eh, eh, intanto Colombo caldo come una stufa dopo, non solo dopo il gol con il Parma, ma anche perché in Under 21 ha fatto veramente due buone prestazioni, soprattutto eh, ieri contro la, la Svezia. Uh, ha avuto un po' di sfortuna poteva segnare esposito anche lui molto bene due partite a titolare quindi i due ragazzi sono carichi dure forse avranno anche un po' di, di residui ma insomma sono giovani uno del 2000 uno del 2002 quindi insomma se non hanno della birra in corpo loro chi dovrebbe averla e poi due la legge dei grandi numeri tre mi figuro che Clotet sia riuscito a, a farsi un'idea su cosa deve succedere per portare via tre punti in trasferta perché eh, lui dice: Ma eh, noi giochiamo bene, eh, però, per un motivo o per l'altro, poi le cose, Il risultato non arriva. Ma se ci ricordiamo quello che dice sempre: il risultato mi interessa relativamente. e Voglio vedere alcune cose che la squadra sta facendo. Sì. Eh, diciamo che. scusate, mi sono incastrata. E, il discorso è sempre più o meno lo stesso. La spalla c'è. Eh, si fa sempre un po' fatica a trovare le motivazioni per le quali magari in casa si gioca bene per, e fuori non si giochi bene? E vedremo anche la formazione che metterà in campo Clotet domenica sera. Ah, perché c è, c è, bisogna aspettarsi qualcosa di diverso dal solito, secondo te? ma Non credo, era per quello che stavamo. sottolineando, no? esatto. <ride> ma perché, secondo voi, sono proprio sempre quelli? perché Clotet è un allenatore che ha quell'idea lì, di far giocare sempre quelli. Perché anche, anche e soprattutto in virtù del fatto che sta cercando di costruire una mentalità, e forse la mentalità la costruisci eh, cementando anche un certo tipo di, di gruppo di titolari con quelle due o tre eh, pedine che possono farti variare un po' lo spartito e, o magari sostituire i giocatori che non sono nelle migliori condizioni. Uh, bisogna anche dire che eh, questo, questo lavoro è agevolato dal fatto che ora ci sono i cinque cambi perché magari quei tre cambi sarebbe un po' più complesso uh, detto questo Crotet contro il Parma ha fatto solo tre cambi se eh? cioè ne è ne, ne tenuti due. segno del fatto che se vede che la squadra bene o male funziona e sul 2-0 in favore del Parma non tutti avevamo questa convinzione eh, evidentemente lui vuole fare meno cambiamenti possibili c'è poi un elemento, secondo me, che, che, che è interessante. Eh, nelle ultime tre interviste consecutive di Gio Tacopina, l'ultima rilasciata a Mauro Malaguti e il resto del Carlino, il presidente ha elogiato apertamente Luca Mora, che è uno dei giocatori più ignorati da Clotet. Eh, a cosa dobbiamo ricondurre questa, questa glorificazione di Luca Mora? È una mossa paracula di Tacopina per dire sì, un giocatore che piace ai tifosi piace anche a me, oppure secondo voi c'è qualcos'altro? No, beh, secondo me è, è proprio oltre il discorso, piace, piace la tifoseria. Cioè, non è che è un discorso più anagrafico. Quindi tu, quindi tu dici che c'è una vana possibilità che potremmo rivedere Luca Mora in trasferta con Cittadella? No. No. <ride> non so se la Marta Merino. pensa questo, ma io non no, no, lo so, io ci spero sempre, cioè, perché no? Scusa, cioè, no, non partiamo prevenuti, ma, ma non partire, partire prevenuti, Marti, è che ormai siamo un po' inoltrati per poter dire che Luca, mora dopo, do, dopo sette partite, una sì, meteo che sono fatto sulla stima esatto. che Clotet può avere di lui, però mi incuriosisce questo, questo continuo citazione continuo, eh, continuo di Tacopina che a ogni intervista infila il nome di Mora, ma non è che gli chiedano di Mora, è che lui ogni volta parla della, parla della squadra e dice no a me la squadra mi piace, il gruppo è una figata e voglio fare un elogio a Luca Mora e l'ho già fatto in tre occasioni consecutive e a sto punto non vedo l'ora che arrivi il sabato per chiedere a quello te, senti ma al presidente Mora piace un mucchio a te perché non piace? e eh, eh, eh vogliamo, eh, vogliamo capire <ride> perché no? ma no, magari Mora si è posto come messia dello spogliatoio visto come anche, sindacalista di come spogliatoio un sindacalista e quindi guidando a, boh, può essere una guida per i giovani visto che comunque ce ne sono molti non lo so questa è l'unica idea che mi possa essere data sull'elogio costante di Tacopina verso Luca Mora e non vedendolo mai mettere un piede in campo però è un okay. discorso che avevamo già fatto e direi che si conclude Che non senza... ci stancheremo mai di fare esatto eh. <ride> faremo Beh, un altro sicuramente... messaggio in sovraimpressione Gio se ci segui <ride> metti una buona parola <ride> e, sai che ci dicono Martina e Leo perderanno anche la prossima secondo le statistiche la prossima statistica cioè, Edoardo sì, sì, ha, matrimonio, ha, matrimonio. Ha, ha, ha elaborato un modello matematico che, <ride> che, che, che gli permette di, di, di... Di capire chi di noi sbagliare, i pronostici vabbè. E, e, li facciamo alla fine, ovviamente, come, come al solito. Maricolo. Vedo che comunque arrivano anche commenti per la maggioranza femminile. Eh, vabbè, Angelo, in maniera un po' come dire sbrigativa, scrive: Ma, ma i due gnocchi in una botta. Stasera, batterete ogni corno <ride> di ascolto. Abbiamo eh, anche chiesto Sara pina ma no, non è vero. E, però, vedi, vedi, vedi che alcuni ci chiedono se secondo noi mh, si merita di fare il titolare. Mora vedi. Che c'è qualche grande yes. Ma eh, è una richiesta legittima e che ci facciamo sempre tutti quanti. Il fatto cioè, se, che... se, Mora, se Mora merita di fare titolare, lo so solo Clotet, visto che lo sì. vedi in allenamento. Quello che dico io non è questo. cioè Io non sto dicendo né che meriti né che non meriti. Sto dicendo che mi sembra curioso che Tacopina lo citi esplicitamente ogni volta in, in questa specie di ruolo di capitano non giocatore. Eh, che è, è, è particolare oh, onestamente non, non, non, riesco a capire, non riesco a capire la logica di tutto questo e se ci devo vedere una logica eh, ci vedo solo una logica paracula tutto lì. Eh, cioè di dire di, butto lì un nome di uno che bene o male unanimemente è amato da tutti e, e faccio capire che lo rispetto anche se non mette mai i piedi in campo um, Angelo ci scrive anche sì. gioca bene gioca male Luca More è nazionale eh, è, un, è un sogno che purtroppo <ride> no, credo sia però Luca Mora nel 2015 quando arriva alla spalla era reduce da una vittoria alle universiadi quindi la maglia azzurra in realtà l'ha indossata no. quindi complimenti a lui poi adesso nel frattempo si è laureato quindi nel caso non potrebbe essere più convocato per le universiadi a meno che non voglia iscriversi alla specialistica di filosofia cosa che tenderei a escludere in questo momento ehm, Massimo ci dice era sul mercato Mora sì è vero, però no, non ci sono mai state delle vere trattative per, per farlo partire anche perché lui fino ad agosto sostanzialmente era dell'idea di, di, di giocare cioè, non, non credo avesse avvisaglie de, de, de, de, de un di un possibile accantonamento Piero Fioravanti invece ci dice che, ne, che il possibile motivo per cui se ne parli molto è che si, gli si voglia creare un po' di mercato per gennaio Secondo me non ha bisogno che qualcuno gli crede il mercato a gennaio con delle dichiarazioni perché tanto il giocatore lo conoscono tutti e se uno lo vuole lo viene a prendere. Poi Non credo che eh, Luca abbia chissà quali pretesi a questo punto della sua carriera, a 33 anni, sa che probabilmente insomma, è, è, è sta entrando nella fase finale, e, è una cosa che mi, che mi addolora dire in realtà perché non lo considero neanche vecchio ma io sono più, tre anni più vecchio di lui quindi sì eh, diciamo che se fossi un calciatore sarei già proprio agli, sgo agli sgoccioli agli sgoccioli mi fa piacere vedere che Stefano ci chiede se abbiamo un, un, un, un aggiornamento sullo sblocco di Viviani no, Viviani non c'è ancora sbloccato. no, aspettate, controllo voi parlate di qualcosa che io intanto, intanto... no, comunque volevo leggere il commento di Edoardo che dice che eh, copina ha citato anche Esposito, sono tutti giocatori della vecchia Spal, quindi dai, li terrai in considerazione per un discorso di, di gruppo, no? Sì, Ma, è vero. Eh, Può essere anche questo, poi sicuramente su Esposito c'è da fare un ragionamento molto diverso rispetto a quello che si fa per Luca Mora. L Esposito ormai è titolare fisso, si sta guadagnando il suo posticino sempre, anzi lo, diciamo che se lo sta consolidando, e non anche un po' che non gioca no, non si ha sbloccati no, bene no non credo mm. ma le nostre le nostre campagne social non stanno avendo grandi successi perché anche ingaggiate cremonesi non sta funzionando quindi no. <ride> infatti Vabbè, ho, scritto ma... ho, scritto ho scritto a Michele la scorsa settimana per chiedergli scusa, di eh, di, di, di, di, di averle di, di, di fatto, credere, di fatto credere che, che un nostro appello avrebbe potuto sbloccare, sbloccare qualcosa? E, eh, scusate, interrompo Vai. perché volevo leggere il commento di Alberto che ci chiede se ci sono novità sullo stadio. Alberto, questa allora, cosa qua la, devi, la, la devi chiedere mercoledì prossimo, che ci sarà Leo, che è il nostro. È il, esperto, è il nostro consulente è ufficiale. forense. No, beh, è poi è un ingegnere, figura. Chi meglio di lui? Eh, no, il, al momento in realtà non ci sono novità, nel senso che adesso lo stadio passa al 75% di capienza, però è, uno, è il 75% del 50%. 50%. Eh, esatto, perché tra Gradinata e Curva Est purtroppo rimangono tristemente chiuse a causa del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Tacopina nell'ultima intervista ha detto che la situazione dovrebbe sbloccarsi eh, vicino a, al mese di dicembre eh, tendiamo a credergli nel senso che evidentemente lui ha informazioni dall'interno eh, e quindi aspettiamo fiduciosi a dicembre manca ancora più di un mese e mezzo eh, Tacopina rientrerà in Italia sabato perché domenica sarà a cittadella eh, magari insomma se apparirà in conferenza stampa gli chiederemo di approfondire l'argomento insomma di capire un po' che passi sono stati intrapresi dalla SPAL, fermo restando che la SPAL ricordiamo le parti lesa in tutta questa storia e quindi non è che può fare granché se non far capire sì, sì, sì. Che, che, che, che tenere lo stadio parzialmente chiuso è un, un grave grave grave danno per le sue finanze e te copina la partita a Cittadella la vedrà seduto in tribuna o nel settore ospiti? Anche questo sarà interessante da verificare, eh, secondo me farà metà e metà come l'altra volta, e, perché insomma, è, una è una cosa che gli piace fare anche perché a Cittadella mi pare di capire che, che ci saranno veramente tanti tifosi della SPAL. Eh, non, non abbiamo i numeri in tempo reale della de, de de prevendita, però mi dicevano che stanno andando via parecchio forte. Beh, cittadella è sì, una, una meta comoda. È, è dietro l'angolo, quindi esatto. cioè, è, è, lecito, è lecito pensare che, che tanti si stiano spostando. Vediamo un po' se ci sono dei dati che si riescono a trovare. Infatti, su sul sito di Ticket One è l'unico settore in cui la disponibilità è indicata come media, negli altri ci sono tutte disponibilità alte, ma Cittadella da parte che va a vedere la parità di Cittadella. E, esatto. Mentre Mentre quello, quello del settore ospiti è, è, è praticamente. Non dico in esaurimento, però non ne rimangono tantissimi. Eh? Rimango. Di, di quattro settori uno è già andato, è andato, è andato venduto. Eh? Quindi se a me mettere 400 tifosi, domenica Cittella li vedremo. Non è male. Bene, dai, potrebbe essere. Un, un ulteriore elemento di analisi per la prossima ma, settimana, decisamente. Ma è una cosa: visto che ho due signorine qua con me, domenica arbitra una signora. Eh, signora, Dan, signora, si chiama Signora. Se, si si chiama, se la, qua, il signor arbitro quando, è il signor Arbitro. Quando, quando, esatto, arbitra. quando verrà presentata dallo speaker dirà dirigere l'incontro la signora Maria Sole, Ferrieri Caputi. <ride> esatto. eh, allora, l'ultimo precedente di, di, della Spal con un ufficiale di gara donna. Non è andato non proprio... Non memorabile, che... Marta, diciamo. Marta, te lo ricordi? Cosa? Cosa? Oh, scusate, stavo resti? leggendo i commenti dei vignetti, già oltre 300 vendute, scusate. Buoni, buoni, più che buoni, ma cioè, ci sono ancora tre giorni, poi figuriamoci. Ehm, no, dicevo, ti ricordi l'ultima volta in cui un ufficiale di gara donna eh, si è reso protagonista di, di una partita della SPAL? Uh, sì, era stato... Ah, non mi ricordo la partita. Era Cosenza era... Spal a febbraio. È vero, è vero. Segna moro. Era e, mm. annu e annullò il gol per un presunto fuorigioco. Il presunto fuori gioco non c'era? Esatto. Ok. <ride> Vabbè, eh, insomma, diciamo che mi sembra che stiamo facendo un po' di tutta l'erba un fascio, solo perché. Angelo, Angelo sta, sta aggiornando il dato e cioè dice: Al momento più di 400, di 400 cittadini. cittadini. Bene. Molto, bene, bene. molto bene. Trasferta a vecchio stampo, direi. Quindi, non non non una... basta no, che non venga la guardalina di Cosenza. No, quella non c'è, però <ride> scusate, mi lascio per perplesso una cosa: la direttrice di gara. Eh, designata per la partita di domenica eh, è all'esordio assoluto in Serie B a 31 anni, vabbè l'età è, è irrilevante, ma a 31 anni all'esordio assoluto in Serie B e eh, ha all'attivo solo 13 partite in Serie C. Cosa e... significa? Perché i maligni dicono: A ah, eh, hanno dato questa partita alla signora Federica Putti perché sostanzialmente la Lega di Serie B, anzi l'aia, perché la Lega di Serie B non c'entra niente, l'AIA, la associazione arbitri, considera questa partita una partita di, di bassa lega, cioè nella quale possono fare anche dei pasticci, tanto chi se ne frega. Ma uh, io non vorrei entrare troppo nel merito di un'analisi femminista, sì, però... Mm. Cioè da dire che... Eh, Dacci il punto di vista femminista. Ma io assolutamente, cioè, ho presentato Comba, giusto ieri un'argomentazione sul gender gap. Vabbè, eh, ok, non andiamo troppo nel tecnicismo, no, stiamo sempre esatto. parlando di calcio. Eh, sì. di, di conseguenza secondo me per una donna è molto più complicato rispetto che per un uomo fare carriera nell'ambito arbitrale ma, sì. eh, ma arbitrale penso sia l'apoteosi del posto peggiore dove una donna possa trovarsi in questo particolare momento mm. durante una partita di calcio, si è visto anche con il triste episodio di quella povera ragazza che era, faceva la detta ai campi che insomma le sono stati intonati dei cori non simpaticissimi mm. e quindi anche farla esordire in una partita di serie B non, non so se sia anche una questione di farsi qualche remore in più però sicuramente il suo percorso è molto più minato rispetto a quello di un collega uomo questa è la mia personale opinione poi se pensiamo anche che lo stereotipo in merito sia che sempre che le donne non capiscano niente di calcio ripeto il suo percorso rimane costellato di ostacoli Ah, Qual è invece la, la, la vostra opinione? Ah, io volevo leggere il commento di Sara che ci dice non parliamo di donna, parliamo di persona che ha poca esperienza. Comunque c'è il VAR qualcosa al massimo rimedia. Ah, Sono d'accordo, ma infatti secondo me il tema non è tanto il fatto che, che, che l'arbitro sia un uomo o una donna, perché comunque eh, stiamo assistendo a, a, a una sempre maggiore incidenza di direttori di gara, direttrici di gara, eh, ne, anche nelle categorie più importanti ehm, il punto è che mh, un, un arbitro un arbitra, non so come chiamarlo eh, che, che ha diretto solo 13 partite in Serie C mh, mi sembra venga lanciata un po' prematuramente eh, in Serie B insomma, ero abituato a pensare che almeno 50 partite in Serie C uno le dovesse fare, invece a quanto pare eh, si è molto più sbrigativi nel, nel, nel buttare in campo arbitri inesperti, quindi sono curioso di vedere come se la caverà e speriamo che non ci siano episodi come quello che abbiamo visto a Cosenza perché quello poi tirò fuori il peggio da un sacco di gente, insomma ricorderete eh, alcune cose, poi ci rivelarono anche tutto sommato, e vabbè, però in alcuni casi si andò un pochino oltre le righe e fu abbastanza sgradevole sotto ogni sì. punto di vista io confido che faccia a tutti ricredere che la sua inesperienza sia dettata semplicemente da una carenza di Oh, ma oh, che poi scusate eh, se dopo dovesse dare due rigori inesistenti alla spalla penso che sarebbe ah, beatificata ma... in ogni caso <ride> <ride> rebbe, rebbe, riceverebbe molteplici inviti a cena sì, a Ferrara sì. ah, c'è anche la sagra Madonna Boschi vabbè. E, allora eh, andiamo su un tema andiamo su un tema mh. allora ci sono pochi arbitri di A chiamati per partire di C. ah, ah so, ci sono pochi arbitri, arbitri di A chiamati per partire di C. sì in effetti eh, gli arbitri sono sempre meno, infatti hanno, adesso hanno fatto eh, nei dilettanti questa cosa del doppio tesseramento che se tu sei anche un calciatore puoi fare il corso da arbitro insomma è una cosa che non credo avrà grande successo però insomma al giorno d'oggi andare a fare l'arbitro credo sia una brutta storia Ehm No, vorrei, vorrei parlare di una cosa che sta girando in questi giorni eh. Eh, il titolo è mutuato da, da una famosa eh, da una famosa citazione di Walter Mattioli: eh, Colombo, ma in duot andare, eh, perché perché un sito tendenzialmente non molto affidabile, in questi giorni eh, ha voluto un po' far sussultare i tifosi della SPAL dicendo che il Milan, eh, considerato che ibraimo e c'è sono abbastanza malconci starebbe considerando l'idea di riportare colombo alla base eh, era più o meno questo periodo dell'anno scorso forse un po più avanti verso novembre eh, in cui veniva scritto lo stesso De esposito ve lo ricordate Sì, eh, direi che l'ipotesi eh, al momento sembra in completamente infondata sinceramente per quella che è la mia personale opinione. Perché sinceramente però... sembra i sovrani, eh, sinceramente. <ride> è la stanchezza, ragazzi, la stanchezza. <ride> <ride> Adesso mi hai fatto anche perdere il filo, dicevo <ride> <ride> che portare che via un ragazzo così giovane che sta facendo comunque bene in B potrebbe essere anche controproducente per una squadra come il Milan, buttarlo nella mischia della serie A mi viene da quasi da paragonare il caso di Colombo a quello che fu il caso Bonifazzi della sua esplosione in serie B con uh, Leo Semplici, e dopo non appena se n'è andato dalla spalla non, non si è mai stato in grado di trovare un, un posticino per gli sì, anni successivi è... ha avuto delle difficoltà diciamo l'anno scorso aveva fatto bene, adesso sta facendo delle figuracce col Bologna oggettivamente eh, <ride> esatto non, eh, non che ci dispiace più di tanto che le stia facendo colombo no. direi proprio di no eh, Michele si dice non possiamo paragonare Esposito con Colombo Esposito andò via perché non giocava è vero, è vero eh, eh, infatti, infatti volevo arrivare lì nel senso che eh, uno eh, è vero che eh, perché avevo un ritorno audio, porca miseria vabbè, eh, è vero che eh, le grandi squadre quando ti prestano i giocatori possono anche fare delle forzature e riprenderli e magari mandarli da altre parti, ma Esposito eh, ovviamente non giocava più e quindi la Spal non aveva più interesse a tenerlo eh, lui voleva cambiare aria e questa cosa si è stata fatta con la soddisfazione di tutti, Colombo qui sta giocando sempre, eh, sta bene fa gol è titolare praticamente inamovibile perché nessuno può contendergli la maglia è titolare buono. visto che, visto che l'alternativa è Melchiorri che per quanto sia un giocatore rispettabile ma comunque non ha, non ha neanche le caratteristiche per fare quello che fa Colombo eh, quindi credo credo proprio sia un, una cretinata pensare che il Milan lo voglia portare via a maggior ragione perché come dicevi tu Polly sta facendo bene quindi per, perché toglierlo da un contesto in cui funziona per, per portarlo a fare i 10 minuti il quarto d'ora nel Milan che oh, è sempre il Milan eh? per a, lotta, lotta per lo scudetto e gioca in Champions però insomma eh, direi Mi che sembra prematuro, insomma. è prematuro eh. e poi aggiungerei una cosa eh, intanto ci sono dei contratti quindi dubito seriamente che, che il prestito possa essere interrotto unilateralmente da, da, da, dalla squadra che ha prestato il giocatore e poi eh, altro riferimento a Taco Pina le sue interviste anche lui ogni volta non perde occasioni per dire che eh, Massara il, il direttore sportivo del Milan è uno dei suoi migliori amici in Italia è pieno di migliori amici Tacopina eh, perché se andiamo a vedere tutte le interviste eh, ce ne sono parecchi però lui dice sempre che Massara è un suo grande amico e quindi dubito che se, se, se Massara è veramente suo amico voglia eh, un torto. Sì, no, voglia chiedergli anche solo di dire ma ci ritai indietro, ci ritieni indietro Colombo no? No Comunque di... si dicono, Colombo è in prestito annuale come da contratto, se la SPAL non vuole farlo andare, lui fino a giugno non si muove da Ferrara. No, ma infatti sono no, io di questa idea. Sono di questa idea, tutti quanti. No. Eh, no, era solo per mettere qualche puntino sulle i su questa storia, perché ho visto che questo link eh, circolava un pochino, un po un pochino troppo eh, sommessamente e ha detto vabbè coppia di chi non è amico, chiede Piero eh. Ferrovanti. In, eff in effetti è un po' l'amico. Un, un po', po hai detto di... che la fonte non è attendibile, no? Io non la considero attendibile, poi okay. purtroppo nel mare magnum dei siti internet di calcio eh, succede di tutto. Eh, parlando di gente che non è rimasta amica, faccio una piccola deviazione, Pasquale Marino. Il, po il povero Pasquale Marino. No, perché il povero poi Pasquale Marino? è dai. Perché, ah, dai, eh, ditemi la vostra su Pasquale Marino poi spieghiamo il perché. Beh, per ah, me si è rimasto palesemente male, no? Soprattutto eh. nel modo in cui è andato a finire. Mm. Diciamo che ha avuto un... gli è stato riservato un trattamento un po' ingrato sì, e no, si è assunto... No, no. ah, in grato ah, da parte di chi? Ma da parte della società, cioè nel senso Perché? che alla fine tut, tutte le colpe di quello che non era solo suo, la sua gestione della squadra sono ricadute su di lui, nonostante comunque mm. anche la SPAL secondo me ci abbia messo un po' del suo nel momento in cui non, non sono stati rispettati più o meno i patti che erano stati fatti in questa stagione, quando non gli è, gli è stato dato un, un apporto dal mercato invernale, mm. pari ed eventuali. Ma, eh, un attimo però un attimo un attimo, un attimo un attimo momento momento momento momento momento momento eh, sì. eh, mm. no ma perché, perché la gente ci segue e ci dice ma perché state parlando di Marino che è stato esonerato sette mesi fa perché? perché oggi è uscita un'intervista su tutto sport eh, il quotidiano sportivo il terzo quotidiano sportivo nazionale eh, un'intervista nella quale Marino parla un po' della serie B in generale eh, e via così e, e l'introduzione L'introduzione di questo articolo è questa. Pasquale Marino, ha ottimi numeri in serie B, media punti 1,50 spaccati, un rendimento che tante squadre, anche fra le favorite, oggi si sognano. Ma Marino è senza panchina, paga l'esonero a marzo la SPAL, squadra che aveva risollevato dopo la retrocessione del 2020, chiudendo l'andata a meno uno dalla vetta. Ma poi la società, contravvenendo a certe promesse, a gennaio indebolì la rosa, invece che rafforzarla, e Marino alla fine pagò per tutti. Uh, questa lettura, eh, allora, intanto questo è un testo, che è palesemente mutuato da qualcosa che Marino ha detto al giornalista, di solito funziona così, del tipo, non mettermela in bocca, ma è, è la storia è andata così, funziona, funziona esattamente così quando si fa un'intervista a qualcuno. Quindi il giornalista furbacchione ha messo questa introduzione come se fosse una cosa che lui sapeva, magari anche da altre fonti, in realtà Marino gli ha detto, senti, questo è gennaio, mi hanno smontato la squadra e io ho cominciato a fare schifo. Questa è la lettura che probabilmente ha dato. Eh, alla fine... Alla fine dell'intervista Marino dà questa risposta anche un po', sì, un po piccata, Dice eh, perché gli chiedono quando la rivedremo in panchina? Spero presto, nell'estate di un anno fa, valutavo tre proposte diverse e evidentemente ho scelto quella sbagliata. E quella poveretta della moglie. Ah sì, è vero che cita anche perché, la moglie, sì, esatto. che non sopporta più, e dice spero di trovare una panchina perché mia moglie non mi sopporta più. Vabbè, è quello... Vabbè, quella, quella, è classica, quella è la classica battutina, Marino è un tipo simpatico, un tipo simpatico però mi, dis, mi dispiace pensare che lui si, si, si coltivi questo risentimento perché questa versione della squadra smontata a gennaio ne avevamo discusso anche noi a suo tempo secondo me non è del tutto veritiera perché insomma è vero che hanno venduto dei giocatori ma eh, a inizio stagione gli era stato anche detto che eh, l'obiettivo era tagliare i costi ma sì, quello assolutamente sì, è che si è pro probabilmente trovato in una condizione di svantaggio rispetto a quello che si aspettava e s ci sono Vabbè, direi... me troppe pedine da, da poter dire, cioè lui secondo me è andato via con del risentimento per la società e per come è stato poi visto in generale e... Mi risulta anche che se ne sia andato i rapporti con Mattioli fossero, non dico tesi, ma di più. Cioè che se, se semplici e Mattioli si detestano cordialmente, Marino e Mattioli si detestano ancora di più. Stavo per dire, non sarebbe comunque una novità da <ride> <ride> Comunque mi risulta questo. questo. In tanti comunque ci dicono che Marino stava facendo bene, che... Detto anche da lui un bel po' che il mercato di gennaio ha indebolito molto la squadra, non gli si può dare molto torto, ha pagato lui ma non era il solo colpevole e per dare, Stefano dice, per dare una scossa era l'unica cosa che si poteva fare. Perché sì, capo, però, non, cioè vederlo... non, mi non mi interessa ovviamente adesso fare del grande visionismo storico su, su Pasquale Marino perché ormai è acqua passata bello e bello. Adesso, adesso abbiamo Clotet e ci piace Clotet eh, però ecco ho trovato curioso questa intervista a distanza anche di sette mesi nella quale comunque viene rivangato qualcosa e viene rivangato un aspetto un po' controverso secondo me ecco cioè il fatto che la SPAL nei dirigenti ha sempre detto: guardate, che a gennaio era chiaro che dovevamo tagliare i costi, bla bla bla bla. bla e lui che dice: No, perché ci c'erano state fatte le promesse, non sapevo mai la verità, ovviamente. Ehm... Beh, stai guardando che lui comunque si è molto risentito, no? Sì, anche a distanza di così tante eh, Sì, eh, evidentemente, evidentemente ce l'ha un po con qualcuno eh, oltre a Mattioli non so se ce l'ha anche con Zammoner o con Gazzoli o con i Colombarini questo non lo so però vabbè. Eh, mi ha incuriosito questo aspetto Piero dice Mattioli con chi non si detesta ma no questo non è vero Mattioli è uno che, che va d'accordo con no, un no, sacco di gente vero. che piace un sacco di gente dai non, non è vero questo però, però con gli allenatori oggettivamente faceva Entra, entrava molto in contrasto eh, insomma tendeva a farlo Ma... um, vai Polli vai. no no dicevo visto che abbiamo intrapreso il discorso marino una parte della nostra scaletta eh, ah ho visto che no non ti stavi agganciando quello Dimmi. che volevo dire io quindi Dimmi. beh ho, fa ho fatto una previsione <ride> va bene Dimmi. no si sì, parte della nostra scaletta era anche fare un piccolo aprire una piccola parentesi su Luca Moro si? Sì? che Marino era un suo grande sostenitore e che adesso è un'altra, è stata una perdita non voluta, dettata da alcune vicissitudini. No, no, vicissitudini no, però è stato il suo, doveva essere acquistato alla termine dello scorsa stagione, nel momento in cui c'era stato l'avvicinamento la, tra Tacopina e mh, la spalla quindi in un periodo di piena trattativa e adesso eh, che si è spostato da Padova senza passare da Ferrara è andato a Catania, correggimi se sbaglio Ale, no, non sbagli. eh, sta, facendo, sta giocando una buona inizio stagione sì perché ha fatto sei gol in otto partite quindi sta andando parecchio bene ma la storia lì è che Zauner eh, soprattutto voleva, voleva provare a comprarlo perché insomma cioè, lo considerava un potenziale patrimonio adesso lo diventerà per il Padova perché all'epoca c'era da sborsare una cifra che eh, insomma non, non, era, non era impossibile ma, neanche, eh, ma neanche così comoda insomma ci compravi Oh, due, due o tre appartamenti di pregio a Ferrara penso eh, e quindi si è deciso di non farlo e di non riscattare Moro e adesso sta facendo molto bene a, a Catania tra l'altro face, sta facendo anche dei bei gol eh, in una squadra che non è un granché in realtà perché Catania è un po' con, con le pezze al culo dal punto di vista economico è il motivo per il quale poi coppina ha lasciato perdere è venuto a Ferrara, ma infatti c'era un commento oggi che ho letto e mi ha, mi, ha mi, cioè, mi ha molto colpito. No, però mi ha, mi ha fatto sorridere, tipo, no. che, che se lo, il cambio era Moro Tacopina, va bene così, insomma. Eh, <ride> perché Tra una Spal povera in canna con un Moro titolare e una Spal con Tacopina che ha tutte le ambizioni che ha, vabbè ci teniamo Tacopina. Certo, non sarebbe stato male avere un 2001 un centravanti così. Fisico ma anche mh, abbastanza freddo sotto porta perché se questo qua in Serie B quest'anno ti faceva 5-6 gol, magari facendo la riserva di Colombo, non era malissimo. Insomma, te lo potevi rivendere facilmente, però così non è. Non è e Stefano dice è in Serie C: che non è la B, è vero, è vero, è vero, però, vero. Però, però, però è un 2001. Insomma, è, è ah, giocatori, è da, è no, giocatori da 6 gol in autopartita in Serie C del 2001 no, no, non ce ne sono così tanti. Eh, attenzione perché arriva una domanda critica. Eh. Eh, vado allora, io vorrei chiedervi, dice Marco, ehm, ma i 10 milioni che Gio paventava di avere per il mercato, dove sono finiti? Sono finiti per pagare i debiti, Marco, <ride> nel senso che eh, quando Tacopina ha preso la Spall ha accettato di accollarsi una parte dei debiti che tra l'altro figu figureranno più che altro eh, nel bilancio 2021 e quindi una parte significativa di quei baiocchi eh, è, è stata immobilizzata per coprire eh, de de dei debiti che vanno pagati eh, e quindi lì, lì si è creato un equivoco quest'estate quando eh, qualcuno titolava SPAL 10 milioni per il mercato no, SPAL 10 milioni per coprire i costi e, e i costi comprendono qualche acquisto, gli ingaggi dei giocatori e i debiti che vanno sistemati quindi se tanto mi da tanto lui con, con, con l'esborso di quest'anno copre i debiti e sistema un po' la situazione prende un bel po' di contributi con tutti i giovani che sta facendo giocare e il prossimo anno effettivamente se i suoi partner decidono di rinnovare l'impegno come hanno fatto quest'anno ci saranno 10 milioni da spendere non dico tutti sul mercato perché magari un, un milione o due lo vuoi mettere sul settore giovanile però intanto ci, sarà, ci saranno risorse sicuramente extra Stefano dice li metterà fuori a gennaio questo non lo so però sicuramente a gennaio, a gennaio se la SPA sarà in una posizione di classifica interessante presumo che qualche valutazione verrà fatta a differenza dell'anno scorso quando questa cosa delle valutazioni di gennaio veniva detta un po' così perché, perché andava detta no, per, per, per evitare di deprimere un, un ambiente eh, quest'anno se ci sarà bisogno ma attenzione se ci sarà bisogno per essere sicuri di salvarsi eh? cioè, perché se la spalla è nona in classifica ed è a quattro punti dei playoff no, non vanno a prendere eh, che ne so il centrocampista più forte della categoria ma per dire no dicono dico stupidaggini non, non lo faranno mm, eh, cioè diranno vabbè siamo a posto così e e salviamoci e portiamo in porto la nave e poi il prossimo anno ci guardiamo è rientrando perfettamente comunque in quelle che sono state le previsioni dell'inizio Certo, ma perché... Un anno di assestamento ed eventualmente l'anno prossimo. È stato detto in tutte le salse che esatto. eh, alla fine quest'anno quello che la SPAL vuole fare è salvarsi, salvarsi perché ci sono da sistemare i conti soprattutto eh, e da ricostruire un ambiente e una mentalità. Quindi... Non credo che a gennaio ci si debba aspettare chissà che, a meno che non capitino delle occasioni o, o cose del genere, ma io, io a parte che mancano ancora, manca ancora due mesi prima che la SPAL possa iniziare a pensare al mercato di gennaio, ma se, se, se un po' ho capito qual è il progetto, dubito che Pacopina a gennaio arrivi dicendo, oh, eccomi, sono lo zio d'America, adesso metto 5 milioni e prendo 5 giocatori per vincere il campionato. Non credo succederà. Dai, faccio abbandono. comunque notare ai nostri spettatori che Leo si è reso disponibile per il supporto a distanza per cui chi avesse noti, no, domande nei riguardi dello, dello stadio non può scrivergli privatamente ma, scusa, ma Leo, ti, ma, cioè, cioè, scusa, collegati dalla tua stanza d'albergo a Pordenone e, e, e, voi, e facciamo gli, facciamo gli ultimi dieci so. minuti con te no? mm. eh, <ride> mi pare che ci sia un'altra domanda su copina, Marta da qualche parte Arriva. Sono mm -hmm. Intanto... trovata io. Vai. No. sarà presentato il terzo socio di Cordata oltre a Joe è 007 Pat. 007 Pat e Pat Carroll, quella che abbiamo visto qua in occasione di Spal Pordenone, sì, è il suo palestratissimo socio <ride> eh, newyorchese. <ride> Che, che gira col jet privato e, e si accompagna a una eh, splendida modella ucraina eh, no, non, non ci sono novità su questa cosa in realtà, perché Taccopino ha detto ma eh, avrò, avremo novità presto però insomma presto è, è un concetto abbastanza elastico eh, quindi, quindi no eh, Stefano ci chiede qualcosa sul main sponsor, no, non si sa niente sul main sponsor <ride> eh, quindi direi che aspettiamo allora, sì. che... <ride> Un mese fa ci viene detto che c'erano delle trattative aperte, quindi speriamo che, che vadano in porto. Insomma. Ma non, non credo sia una, una priorità assillante del reparto commerciale. Eh, in ogni caso potremmo anche fare una cosa, una sera invitiamo il, il, il direttore commerciale della Spalla e chiediamo direttamente a lui di, di raccontarci come va sta storia. Potrebbe essere una buona idea. Esatto. esatto. Marta, c'è un commento lunghissimo qua che secondo me vale la pena leggere. Quello di Luca, Pocaterra? Andato, vai. allora Luca ci scrive: Spero tantissimo in Clotette e do molta fiducia, ma a me sarebbe piaciuto anche Venturato. Credo che quello che non gli è piaciuto, che non gli è riuscito a Cittadella, l'avrebbe fatto qua a Ferrara. Ribadisco, tanta fiducia e rispetto per lo spagnuolo, ma in futuro mi piacerebbe vedere il Veneto guidare la Spal. Penso che Venturato non è neanche formalmente Veneto perché è nato ad Atherton in Australia. Non eh, in, Atherton in Australia. Non, non so in quale parte dell'Australia sia, sia collocata questa città, ma adesso ve lo dico. E non deve essere un gran posto comunque. Non, non, eh, non credo. Considerando che penso che sia la prima volta in vita mia che sento Atherton. Direi eh, è... eh, adesso vi dico do, perché i suoi genitori sono nel Queensland, ah, ok bene. Oh. È, è nella parte, nella parte eh, nord-est, nella punta nord-est, in una specie di corno nord-est dell'Australia, dell è, è piuttosto sperduto come posto, vorrei davvero capire come è finito lì, comunque... Eh, la, la città più grande vicina è Brisbane ma è tipo a mille chilometri di distanza bel <ride> <ride> <Quel ride> posto dove <ride> nasce le, le, le, le foto sono però di un, posto, di un posto particolarmente selvaggio sono delle belle cascate a quanto pare Vabbè, e detto questo, venturato grande allenatore eh, però non è mai stato cercato dalla SPAL e poi soprattutto lui si è andato a Cittadella perché vuole allenare in Serie A quindi è un po' come quando semplici eh, l'anno scorso era fermo, ha avuto mille proposte dalla Serie B dall'estero eh, e lui ha sempre detto no, no, no, io voglio allenare in Serie A perché mi sento da Serie A. È la stessa identica roba, quindi venturato per il momento rimarrà a casa in attesa di un'opportunità in Serie A. A differenza di semplici lui in Serie A non ci ha mai allenato e quindi è più difficile qualcuno qualcuno lo chiami. Secondo me dovrà fare di necessità virtù e rimettersi in, in gioco in Serie B. Eh, detto questo, Clotet... Lo vedo blindatissimo a Ferrara, nel senso anche, anche su, in un'ottica di medio-lungo termine, perché Tacopina ha detto che vuole costruire un progetto con lui e, e ci crede davvero tantissimo. Quindi potrei anche sbagliarmi, ma secondo me Clotet è destinato a rimanere qua almeno due o tre anni. Sono a me meno che qualcosa non, do, non, do, non dovesse andare catastroficamente male, insomma. Speriamo, speriamo. Dai. Perché abbiamo ancora le cose del caso Moro? Abbiamo già finito di parlare di Moro. Eh, Sei tu che gestisci? Eh, cioè. eh sì, no, mi, mi sono un attimo addormentato perché ci siamo messi a parlare un po' di, di tutto e di più. Eh, bene, allora eh, è il momento del. De, de, ah, abbiamo già detto di Viviani che non ci sblocca, va bene? Lanciamo un, un nuovo appello. Eh, se, se, se qualcuno vuole dire a Viviani di sbloccarci su Instagram, eh, gliene saremo grati. Tanto non possiamo invitarlo a. Alla, alla, alla diretta perché la SPAL non vuole che i giocatori vengano qua a questa diretta però possiamo eh, invitarlo alla Sacra della Salama Madonna Boschi che eventualmente potrebbe essere un modo per riconciliarci quello, tutti quanti quello, quello sarebbe bene, tanto Piero dice che sarebbe secondo australiano della SPAL dopo Matthew Camp eh, è vero, Matthew Camp eh, personaggio mitologico mitologico de, de una, de una, della SPAL di inizio anni 2000 no, o era prima Adesso sto, forse magari sto dicendo una stupidaggine. Bello, molto bello l'hashtag. No, di... però, però scusate, no, nella Spal non ha giocato solo Matthew Camp di australiano, anche Carl Valeri ha giocato nella Spal. Eh, quindi ci sono stati due australiani nella Spal. Pazzesco. Matthew Camp ha giocato nella Spal nel 2000-2001, allora sì, mi ricordavo bene. Eh, Viviani sbloccali, dai. Viviani sbloccali, grazie, Buzzo. <ride> Portiamo avanti questa campagna e vediamo bene, se, bene. se riusciamo. Se riusciamo a vincere. Bene, <ride> eh, Camp Stagione 2000-2001, grazie Federico, infatti è andato a vedere subito su Wikipedia. Eh, di, eh, allora, eh, chi vuole cominciare per eh, il più e meno della partita di, di domenica? Io spererei latte, latte, tanto. Perché? Perché sono una grande fan per eh, chi questo è entusiasmo <ride> per l'atte? latte e Elabora questa, questa, tua, questa tua scelta, per favore. Eh, no, perché mi piacerebbe che mettesse a frutto quello che tutto il lavoro che sta portando avanti ormai da un bel po' di tempo. Cioè, per me è arrivato il momento di concludere. Concludere cosa? cioè Nel senso di concludere, di, fare, di farci vedere qualche, una partita bella divertente, qualche gol. Mm -hmm. Sono una grande. Va bene. Fan sei una grande fan di Latte Latte vabbè, yes. segniamo questo, questa preferenza e allora Polly tu cosa dici? Uh, ma io sono noioso, sono ripetitiva una volta che <ride> mi focalizzo sul vincente io punto sul cavallo vincente ah, allora, ma domanda, si cavallo. può votare sempre lo stesso? o dobbiamo certo? cambiare? vabbè allora io rivoto <ride> il mio colombo vincente esatto. il tuo colombo vincente mio va bene Vedi, Buzzo dice che la telat è la versione mignon di Will Smith. Non mai eh, C'è un che, in effetti, nella sua lui. fisionomia? No, è vero. Cioè... No, dai. No, no, adesso vabbè, non ma ho. Fai un meme, li affianchi. Mm. Beh, la telat è... è di una tonalità un pochino più, più scura, è, è, è vero. Cioè, la sua pelle è un pochino più scura di quella di Will Smith, almeno vado a memoria, ma mi pare di sì. Eh, tra l'altro era un ragazzo molto simpatico. Eh, eh, io sto cercando di capire chi, chi scegliere. Eh, mi piacerebbe dire Abu, ah, ma non giocherà neanche un minuto. In... Cioè è il nuovo Paco Natale. Dovremmo sponsorizzarlo di più, eh, perché cioè, secondo me non ci rendiamo conto. Che... Dammi un paio di settimane, Arla, vedrai che diventerà Cosa? il mio nuovo Paco Nate. Eh, peccato che non si giochino partite di Coppa Italia che la spassi eh, è già fatto sparare eh, fuori eh. perché, se no, l'avremmo visto in azione e sarebbe diventato il nostro nuovo mito. Ricordo eh. sempre che io la maglia di Pacconate ce l'ho. Davvero? Certamente, non lo sapevo. Eh, sì, sì, sì. La Bostasso. uso quando vado in trasferta, la, la usi? La ah. uso quando vado in trasferta <ride> gente si volta sono stata immortalata. Quanta, quanta gente ti ha chiesto di fare una foto? <ride> Ah, spesso e volentieri mi sono state fatte di nascosto ah, okay, e mi sono poi arrivate per via traverse quindi... vabbè eh, ragazzi io mi, mi, mi, gioco, mi gioco un viviani eh, così vera. magari può considerare l'idea di sbloccarci eh... quindi la tua è una scelta eh, è, è, esatto. Esatto. È, è una scelta di pubbliche relazioni eh... oh, sì. diciamo così eh non ho capito di cosa si riferisca a Edoardo ma vabbè visto che sto guardando io voto Demba sarà il migliore forte Demba ma speriamo in realtà no io non lo spero perché se no vuol dire che se il migliore Demba vuol dire che ti hanno spaccato la porta Come eh, ti quindi... insegnava il buon Bozao, esatto Bozao <ride> ci diceva, se, se, se il portiere se è il io migliore vuol so che... <ride> dire che qualcosa non ha funzionato eh, grande Bozao, veramente mi, mi manca mm. ogni giorno eh, e va bene ragazzi siamo al 52esimo minuto siamo un po' in anticipo rispetto agli standard recenti ma oggettivamente non si gioca da due settimane non sappiamo più di cosa parlare eh, perché possiamo essere anche bravi ma non siamo dei fuori classe e... <ride> va bene ma eh, chi di voi andrà chi di voi andrà in trasferta? nessuno io sto provando Marta, a per un'opera mi... di convincimento e adesso chi? vediamo Francesco ah, okay. se mi, se mi da... ah, per andare in bicicletta va bene no, quindi no. no, no, no. <ride> no, a in bicicletta, no, ti prego. Sara Dai, ci sì. chiede se Pa è ancora in Bulgaria, assolutamente lo, lo è. è, vive e prospera in Bulgaria, gioca titolare inamovibile nella sua squadra, il bot of the Plovdiv è, ed è meravigliosamente interessante da seguire su Instagram, lo consiglio a tutti. Nata perché... di merito per la tua pronuncia. Grazie. Sembra, sembra veramente il principe di Bel Air, a proposito di lui <ride> Smith, perché, perché se la spassa, è sempre, cioè, vedi che è sempre in questi resort… Ma lui è felice, io l'ho sempre detto, io l'ho sempre ammirato perché lui è felice, sta bene al mondo e fa bene a stare così. Ma vorrei vedere se non è felice, cioè, quando era la Spalla. dopo un anno ha preso 300.000 euro per non giocare mai… <ride> ma cioè, cioè, cioè ci Sono anche quelli che se don't... non giocano e pigliano gli stessi soldi… Non, sì, ma è non non difficile alzarsi male la mattina in quelle situazioni lì pensarci la mattina e dire cosa faccio oggi ma, boh, non so, ma in ogni caso guardo il conto magari <ride> lo <fissolo, ride> <fissolo> schermo, <ride> schermo un'oretta guardo <ride> un <ride> anche guardo no, in, in, sì, in sì in questo caso sì così sì. io giovane e ricco come lui non, non, non starei malissimo vabbè comunque grande pacco a te e magari lo inviteremo a una diretta. Il problema è che non spiccica una parola di italiano e quindi bisognerebbe fare una traduzione. Sarebbe un po complesso fare la traduzione simultanea. Ne approfitto per dire a Paolo Fiori che dice domenica c'è l'abito donna, che coraggio. Paolo, eh, ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, quindi ti consiglio di guardare la registrazione sì, sì. che sarà sulla nostra pagina Facebook al termine di, di, di questa diretta ma la troverai anche su YouTube, e quindi insomma da, lì troverai tu, tu, tu, tu, le, tutti i nostri commenti su questa storia dell'arbitro donna che mh, oggettivamente non è un problema che sia donna ma deve essere solo brava e poi il resto ce ne frega il giusto. E, mh, però col, col città ha fatto 12, fa, franco Pivati, è vero, <ride> si riferiva a qualcuno a te, veramente. Ma, eh, cioè, non una, è mai casuale. Vado panchina. per la tangente ma, ma Paco Nate è veramente un eroe perché gioca, gioca la prima amichevole in ritiro e segna. Oh, e, e non dimenticherò mai che Mora mi raccontò questo aneddoto meraviglioso che eh, Mora quel giorno si trovava in panchina a fianco di Pippo Costa che all'epoca era il titolare e, e quando Paco Nate fece quel gol contro il Messi in amichevole suo ad Oronzo, gli diede una gomita e dicevo oh, guarda questo ti prende il posto. Ecco, è poi le cose, le cose andarono un po' diversamente. Eh, poi secondo episodio gioca in Coppa Italia con Cittadella, lo annunciano in formazione e al momento della lettura della formazione senti lo stadio che impazzisce lui fa autogol sotto la ovest in maniera abbastanza casuale ma vabbè e eh, poi per tutta la stagione sparisce perché dopo in quella parte, con Cittadella non solo ha fatto autogol ma si è anche rotto un piede cioè, non, non... Oh, è rimasto fuori due mesi e mezzo, tre mesi una roba del genere, rilascia un'intervista a un giornale svedese dicendo peccato che mi sono fatto male perché sentivo che ero lì lì per diventare titolare cioè, è, è, veramente, è veramente un idolo è, <ride> ultima della stagione 2-0 alla fine della partita festa perché la spalla è salva chiamano i giocatori uno per uno eh, lo <ride> spiega, eh, e numero 13 no, non si presenta il cioè, buato nello stadio ma lui non c'è non arriva, non si, <ride> non si palesa e, e a quell'epoca ci raccontarono che era in bagno in quel momento perché aveva avuto un problema intestinale Vabbè. E, lì si, e lì si è chiusa la parabola di, <ride> pa. di, di questo giocatore è sempre bello ripercorrere queste queste sì, storie. Sì, sì. Sì. la racconteremo ai nostri, I nostri nipoti. I nostri nipoti sì. Sì. Martina si metterà in poltrona tra Quella 40 maglietta. anni con la maglietta e dirà "Voi lo sapete di quanto sta bene". Con la lacrima. Sì bene, <ride> è andata proprio in bacca, sta diretta. Va bene, ragazzi, eh, anzi, ragazze, mm, grazie di tutto e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, salutato, hanno commentato, hanno partecipato. Eh, speriamo vi siete divertiti quanto ci siamo divertiti noi. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 21. Non sto lì ad annunciare un ospite. Abbiamo recapitato un invito non a Viviani, non, non a Paco, non a te, ma un'altra persona che non possiamo rivelare in questo momento ma è una persona veramente che, che ci può dare soddisfazioni se viene in diretta, dobbiamo solo fare un'opera di, di, contrattazione, di contrattazione, ma se viene vi, vi garantisco che ci divertiamo veramente un sacco non dirò altro, grazie Martina Squersanti, grazie Martina Poletti, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a te, Ale, ciao buon buon Ciao a tutti